Mozart alla Reggia di Portici, dopo oltre 200 anni ritorna l'ombra storica del grande compositore europeo grazie alla collaborazione con il mozarteum la più antica istituzione europea dedicata appunto alla figura storica del compositore europeo per la prima volta a napoli qui nella Reggio di portici dove appunto mozart eh, appena giovane si esibì presso la corte borbonica ritornano i giovani mozartiani del progetto eh, delle vie appunto eh, delle nei luoghi di mozart un'occasione innanzitutto per conoscere eh, nuovamente la residenza borbonica sotto una veste questa volta dedicata alla musica eh, oltre che diciamo, la natura storica e l'identità storica della reggia prima museo archeologico e poi sede del dipartimento di agraria della scuola di agricoltura e oggi avremo la possibilità quindi di rivisitare i luoghi storici il piano nobile della reggia borbonica la sala cinese eh, la cappella reale insieme al restaurato galoppatoio il più antico galoppatoio d'europa e dopodiché i giovani dell'orchestra europea bella musica si esibiranno diretti dal maestro David hummel in un brano un repertorio di musica classica che ci farà rivivere appunto le storiche settecentesche qui alla corte di Borbone un tassello di un percorso più grande che la nostra associazione sta compiendo da dieci anni per la valorizzazione dell'itinerario delle residenze borboniche, una collaborazione eh, con la città metropolitana che eh, nell'ambito dei percorsi metropolitani culturali sta sviluppando un percorso dedicato specifico appunto alle residenze borboniche partendo proprio qui da Portici, una programmazione perché proprio da Portici parte un progetto di apertura eh, con forti contenuti culturali e questo di Mozart eh, di rilievo europeo ne è eh, come dire un primo, assaggio, se vogliamo, eh, per una fruizione piena di questo complesso borbonico che già oggi riceve migliaia di visitatori, scuole, turisti, eccetera, ma che va rilanciato eh, con un programma culturale di, altro, di alto profilo eh, per la storia ovviamente che la Reggia rappresenta in Campania, in Italia e in Europa.